Care amiche ed amici, eccomi qua di nuovo insieme a tutte e tutti voi in un altro video. Questa volta mi filmo con la filmatrice e voglio continuare il discorso che ho intrapreso nell'altro video precedente. Circa il tremendo, terrificante attentato, anzi la serie tremenda di sette terrificanti attentati. Che ha sofferto la francia gli attentati che hanno scosso parigi insanguinato le sue strade la violenza cieca e inaudita a cui è stata sottoposta europa anche in questa occasione e mi sono chiesto e ho trovato delle risposte al perché al come mai e soprattutto mi sono domandato quali saranno le cause di tutto ciò quali saranno le conseguenze quindi eh, ci sarà un prima e un dopo agli attentati che sono successi adesso a parigi andiamo con ordine eh, innanzitutto bisogna ricordare che già nel 95 eh, gli integralisti islamici algerini messo una serie di bombe e ucciso persone eh, a parigi e che allora si parlava di inaudite stragi purtroppo gli anni sono passati diciamo sono passati eh, 95 2005 2015 sono passati vent'anni eh, da quando hanno messo delle bombe a parigi nel 95, gli integralisti islamici algerini, che allora mettevano delle bombole di gas piene di bulloni e di biglie di acciaio e li facevano esplodere. E in un attentato nel metro, in un convoglio del metro, hanno ucciso. Mi sembra 11-12 persone e fatte decine di feriti. Purtroppo, abbiamo perso eh, l'orrore. Eh, ai morti perché oggi sembra normale 10 morti si parla di strage aerea con 300 morti e passa quasi inosservata nel 95 10 o 12 morti nel metro in un attentato solo sembravano un orrore pazzesco e dicevano appunto mai dalla, da dopo la seconda guerra mondiale in un attentato sono morti 12 parigini invece adesso siamo arrivati a centinaia di persone morte in un attentato certo la modalità è cambiata ma allora perché hanno fatto gli attentati nel 95 negli anni 90 addirittura negli anni 80 ci sono stati attentati ma se ne parlava di meno beh nel 95 è stato per l'ingerenza francese in algeria perché non si voleva che la fratellanza musulmana vincesse le lesioni e quindi eh, ci sono stati degli attentati adesso si pensa che per l'intervenzionismo eh, francese in siria che hanno fatto questi attentati lo stato islamico quindi è sempre per intervenzionismo francese ma questi terroristi che genesi hanno che origini hanno beh sono sempre esistiti dei gruppi politici che hanno fatto enfasi sul bigottismo religioso sull'estremismo religioso allora noi ci chiediamo perché adesso sono più forti che mai in parte per il web che internet permette loro di riorganizzarsi meglio addirittura con delle console di giochi si comunicano meglio eh, però anche vero che questi terroristi eh, erano limitati nel loro esercizio e nella loro organizzazione da personaggi che magari erano eh, di dubbia eh, moralità o addirittura dei tiranni però che ironicamente facevano i nostri interessi vedi per esempio Gaddafi o gheddafi e eh, vedi per esempio Saddam Hussein ma anche Mubarak e io dico anche Bashar al-Assad a quei tempi negli anni 80 90 70 si tacciavano di dittatori che poi Bashar al-Assad è stato votato quindi non so fino a che punto è un dittatore ma si tacciavano di dittatori e di stati Dispotici, quegli stati dove, certo, a ragionare a freddo si uccidevano persone Gheddafi, eh, ogni tanto ammazzava centinaia o migliaia di persone. Allora si è voluto organizzare queste primavere arabe con il pretesto di liberare dai dittatori i popoli e quindi è naturale stare dalla parte degli oppressi. Non volere che si ammazzino più persone per poi scoprire che le persone che stavano nel capestro sotto Saddam Hussein e sotto Gheddafi o che venivano fucilate erano aderenti a gruppi fanatici ed integralisti musulmani. Quelli eh, sunniti prevalentemente sono wahhabiti. E poi ci sono anche integralisti musulmani sciiti, ma sono la minoria quello che è ironico appunto è che si è andati a liberare da certi dittatori i paesi nei quali si ammazzavano questi integralisti perché non è giusto uccidere le persone ma già nella libia di gheddafi questi integralisti si allenavano per fare attentati allora noi gli abbiamo ucciso il dittatore anzi abbiamo permesso che questi stessi integralisti uccidessero il dittatore e adesso si trovano una libia liberata che invece eh, di morire mille integralisti violenti l'anno che fra l'altro magari facevano o intentavano fare attentati contro che adesso eh, siccome tutta la libia è in mano agli integralisti ci sono Mille morti al giorno, mille attentati al giorno, prima che Daffy uccideva mille integralisti l'anno per dire, adesso invece ci sono mille fra donne, bambini e civili che muoiono al giorno. La Libia è diventata una palestra, un campo di allenamento per terroristi internazionali. D'altra parte, da quando è caduto il governo di Gheddafi? che per quanto dittatore era comunque un governo legittimo perché per delegittimare i governi ci devono essere delle opposizioni interne e si deve procedere democraticamente non con attacchi da fuori quindi si è violata la sovrania dello stato libico si è fatto deporre un dittatore ma noi non sappiamo se in piazza scendevano civili o magari famiglie di terroristi perché poi c'erano scontri a fuoco i civili hanno le armi in casa e quindi dall'inizio già questa primavera araba che ha colpito molti paesi è stata rara perché i civili non sono armati scendono pacificamente quindi dopo i civili che sono scesi credendo che ciò che leggevano nella rete poteva fare il caso loro sono comparsi mercenari di tutto il mondo sovvenzionati non si sa da chi per quali ragioni e armati e che sparavano contro di loro che iniziò a sparare poi e ci facevano vedere come per le strade ammazzavano persone ma persone che erano già disposte a fare la guerriglia o perché erano forze interne ostili al potere centrale di altre tribù di altre regioni della Libia a mano a altre tribù o perché direttamente erano infiltrati mercenari infiltrati subsahariani un Sacco ne sono morti i mercenari subsahariani dell'Africa nera che non erano libici. Che cazzo sono andati a fare lì armati fino ai denti perché li pagavano per armare il patatrack per distruggere lo stato da dentro con una presunta insurrezione e guerra civile. Che magari non è mai stata guerra civile. E poi in seguito <coughs> hanno continuato a. Gli occidentali a comprare il petrolio ai guerrieri che si sono tenuti la parte petrolifera della Libia, lo stesso vale con Bashar al-Assad, impiccava i fondamentalisti e si diceva che era uno stato calogna, eh, carogna, uno stato terrorista, uno stato dittatoriale perché uccideva persone. Sono d'accordo sul fatto è meglio non uccidere persone però quando queste persone sono degli attivi guerrieri che organizzano attentati eh, siamo bravi tutti a dire che non bisogna ucciderli che bisogna arrestarli processarli e incarcerarli ma sono organizzazioni molto stesse nella società e che hanno anche connivenze e contatti con settore dell'esercito e della politica allora non puoi non avere il pugno duro i terroristi, soprattutto fondamentalisti religiosi, conoscono soltanto un linguaggio, quello della gogna del patibolo, del capestro, delle, delle fucilazioni. E quindi Bashar al Assad fucilava gli estremisti, gli estremisti che adesso, visto che eh, hanno quasi distrutto lo stato siriano, mettono da più di 5 anni. Bombe in tutte le città e ammazzano le persone quando fuggono dagli edifici, le falcigliano, le fucilano, le mitraiano, le cannoneggiano. E questo non fa notizia. Era notizia che Bashar al-Assad fucilasse centinaia o migliaia di terroristi l'anno. Però adesso che terroristi ammazzano incluso gente della cosiddetta insurrezione civile contro Bashar al-Assad? non fa notizia non gliene frega niente a nessuno noi non sappiamo grazie alla rai quello che succede in siria un altro che uccideva terroristi e fondamentalisti integralisti islamici eh, come li vuoi chiamare dato che nei campi di prigionia nordamericani, si è formato il baes prima e poi l'isis Proprio Saddam Hussein, lui direttamente gli impiccava e trasmetteva le impiccagioni perché intentavano fare degli attentati in Iraq. Ma se eh, gli integralisti islamici fanno degli attentati in Iraq e Saddam Hussein li uccide, si sa che il cattivo è Saddam Hussein e che il suo è uno stato dittatoriale se le stesse persone invece di colpire saddam hussein avessero fatto già negli anni 70 o 80 o 60 questi attentati questi sette attentati di parigi invece sarebbero stati dei terroristi e magari avrebbero dato la colpa della violenza dei terroristi alla soppressione di saddam hussein invece non è così eh, Adesso che ci fanno degli attentati in Europa, noi andiamo a bombardare le sedi eh, rappresentative dell'ISIS o del Daesh, ma se lo faceva Saddam Hussein con la sua aviazione gli avremmo interdetto una zona di volo e anzi gli avrebbero i nordamericani interdetto una zona di volo. E avrebbero bombardato baghdad in segno di rappresaglia perché lui sarebbe andato a bombardare delle sedi oppositore cioè è un discorso di comodo quando sono contro saddam hussein e fanno degli attentati in iraq sono degli oppositori e ti fanno vedere subito immagini di civili come se i civili possano organizzare degli attentati allora saddam hussein va a bombardarli tu gli interdici una zona al volo e gli bombardi la capitale perché è lui il cattivo invece gli stessi attentatori a parigi eh, fanno sì che si meritino dei bombardamenti eh, nelle loro sedi in siria e in iraq cioè abbiamo un modo preconcetto o lo hanno i nostri politici non so di considerare i leader politici del medio oriente in modo distinto e la loro condotta è sempre cattiva e totalitaria repressiva perché non votano non hanno la democrazia parlamentaria e non stanno lì a discutere settimane come sta, o anni come sta facendo il parlamento dell'unione europea se intervenire se non intervenire se bombardare se non bombardare truppe di terra truppe non di terra perché non vogliono rischiarsi i crediti politici poi interviene putin a bombardare e subito a criticarlo eh, se si deve ritirare e tutto adesso risulta che che tutti dopo gli attentati di parigi eh, catarchicamente si siano liberati e vogliono andare a bombardare insieme all'amico putin sono o non sono i politici occidentali schizofrenici hanno dovuto aspettare cinque anni e che iniziasse putin a bombardare e questi attentati mortali per decidere a farlo anche loro adesso tutti muoiono dalla voglia di andare a sparare contro l'ISIS. Quindi questo è il prima degli attentati: che non si è fatto nulla, soprattutto quando gli attentatori andavano contro i governi che non piacevano a accidente, tipo quello di Saddam Hussein, che l'Iraq era prospero e pacifico, tipo quello di Muhammad Gheddafi, che si stava relativamente bene in Libia e addirittura hanno fatto cadere con questo delle primavere arabe che si sarebbero diffuse con internet con twitter con youtube e con facebook cosa che io non credo addirittura hanno fatto cadere un grande alleato degli stati uniti come mubarak che supportava la politica medio orientale di israele perché lui chiudeva le frontiere per non fare passare i palestinesi, che erano attaccati dagli israeliani, quindi lui era molto funzionale alle politiche angloamericane eh, in Israele. Era un grande alleato degli Stati Uniti. Lui credeva di non cadere mai, però lo hanno fatto cadere. Adesso c'è un governo del quale non se ne parla mai, perché dopo la pausa Morsi che l'hanno anche fatto cadere perché era favorevole alla fraternità musulmana quindi a gruppi che hanno generato poi qualche forma di integralismo e però adesso ci sono i militari che sono ancora più angloamericani e ancora più sionisti filo sionisti di mubarak stesso poi vado a dire che questi del Daesh o dell'ISIS sono di estrazione wahhabita, cioè Arabia Saudita. Ed Emirati Arabi hanno come culto il wahhabismo, che non ha solo degli obiettivi religiosi ma anche politici: come dire che ci sono cristiani in tutto il mondo, però ci sono luterani, presbiterani, cattolici. Ecco è come se ci fossero degli estremisti cattolici e ci sono degli estremisti wahhabiti. Il wahhabismo è una corrente di pensiero socio-politica e quindi anche religiosa del Qatar dell'Arabia Saudita e di tutti gli emirati arabi eh, Oman, eccetera, e quindi eh, è naturale che trovino degli sponsor lì. E voi mi dite si prendono delle misure per evitare i finanziamenti no nessuno dice neanche bu a quei paesi perché sono nostri alleati occidentali della nato della otan e quindi per così dire è una politica strana un po come voler combattere eh, il che me eh, Vietnam, no, eh, i Viet kong come voler combattere. I Viet kong eh, andando fino a Vietnam del Nord, però non oltrepassando il confine, e ingaggiando guerra anche con tutti i militari, eh, gli aerei e eh, armati cinesi e russi che li supportavano. Perché Nixon voleva evitare a tutti i costi di una confrontazione diretta con la Cina gli interessava soprattutto in chiave eh, antisovietica perché cina era disposta già a quei tempi a negoziare commercialmente con gli stati uniti mentre che la russia era più impenetrabile perché più monolitica allora attaccavano l'insorgenza rossa in vietnam però non andavano contro la cina che l'alimentava alla fine hanno perso perché la marea rossa cinese era più forte Qui si vuole andare contro l'isis e li si bombarda ma non si va alle radici dell'isis a tutti i finanziatori dell'isis che gli danno armi e denaro armi e denaro che in molti caso, in molti casi sono i finanziamenti degli stati uniti ai paesi alleati del golfo cioè all'arabia eh, all saudita e agli emirati arabi gli danno agli stati uniti armi e denaro come a israele forse non tutti lo sanno perché si mantengano alleati Ecco, parte di quelle armi e denaro sappiamo adesso dove vanno, vanno all'ISIS, d'altra parte anche si dovrebbe combattere Boko Haram, ma non si fa nulla, non si sa chi lo finanzia. Boko Haram che nella regione subsahariana impone dittature sanguinose e sequestra giovani vergini per magari venderle in prostibuli del Medio Oriente. Quindi eh, chi finanzia Boko Haram? Finanzia che poi significa odio a occidente, Boko Haram. Chi finanzia Al Qaeda? Chi finanzia l'ISIS, il Daesh? Sempre la stessa mano. Adesso c'è un dopo gli attentati. E di questa mattina che sento continuamente nella RAI che stanno chiudendo aeroporti in Europa per minacce di bomba basta una persona in un aeroporto con una kalashnikova e magari 4 5 granate di mano per fare una carneficina dagli stati uniti dicono che ci sono solo in francia 200 cellule dormienti immaginiamoci eh, in tutta europa quante cellule dormienti ci sono anche perché per fare una cellula dormiente bastano 5 6 persone che si mantengano inattive ma abbiano ricevuto istruzioni e eh, Allenamento per poter fare attentati quindi non si sa mai se tutte queste cellule si attivassero allo stesso tempo la serie di attentati che potrebbe soffrire tanto la francia come europa probabilmente ci sono state sette cellule attive a parigi in questi attentati se fossero state 70 si sarebbero distribuite meglio nel territorio e avrebbero avuto più successo perché quelli che si dovevano fare scoppiare negli stadi si sono fatti scoppiare fuori, non in mezzo alle tribune. E se avessero avuto esplosivi più potenti, chissà che cosa sarebbe successo. Avrebbero potuto distruggere tutta Parigi, dal primo all'ultimo girone. Quindi adesso, che fare? <coughs> adesso che il patatrack è stato compiuto per andare a prendere il petrolio di Gheddafi e la riserva di acqua dolce lui voleva fare una, una moneta in oro non dipendere più dalla banca centrale e lo hanno distrutto e anche saddam hussein voleva fare la sua moneta in oro e vendere il petrolio in euro per delle mire puramente economiche i francesi ci hanno rubato il, il negozio degli idrocarburi con Gaddafi che era molto lucrativo per l'Italia. Anche quando il petrolio costava 180 dollari il barile, noi avevamo dei, dei, dei, dei buoni contratti con Gheddafi. Allora ci hanno attaccato dicendo che Berlusconi stava con i tiranni, che Berlusconi qua, che Berlusconi là. E noi, o almeno la maggior parte degli italiani, come defessi ci hanno caduto. Hanno detto: Hai visto? Noi siamo gli unici che trattiamo con Gheddafi, ma non sapevamo che Sarkozy aveva ricevuto del denaro proprio da Muhammad Gheddafi per la sua campagna elettorale. Quindi, altro che Berlusconi, eh, Berlusconi non ha preso del denaro da Gheddafi. Sarkozy, sì se non mi sbaglio, era Sarkozy il progressista francese. E poi, quando sono andati a attaccare Gheddafi e a farlo uccidere dai mercenari perché si è permesso che questi mercenari di tutto il mondo distruggessero il paese, e arrivassero a ucciderlo a lui impalandolo. Sarcosi ha avuto il coraggio di comprare il petrolio dai mercenari e dai terroristi che gestiscono i pozzi di petrolio. Quindi era cattivo Berlusconi quando trattava con un governo che comunque era legittimo perché. Per delegittimare un governo bisogna impiegare mezzi democratici, non andare a bombardare il paese. Quindi Berlusconi era cattivo perché trattava con Gheddafi e gli comprava il petrolio a quote anche vantaggiose per Gheddafi e per lo Stato libico perché Gheddafi garantiva la soppressione degli integralisti che certo li fucilava, li impiccava, che doveva fare. se sono addestrati a morire pur di uccidere e, e poi fermava gli scafisti li metteva in galera certo gli scafisti sono dei criminali dei commercianti eh, di gente <coughs> li teneva in gattabuie di mala morte quindi era cattivo Gheddafi che trattava male gli scafisti e terroristi adesso invece da quando la Francia ha bombardato tutto ha distrutto tutto tratta con mercenari e terroristi che vendono il petrolio Sarkozy non è che tratta con un dittatore, con un terrorista, no. Magari lui ha trattato con molti, però non è stato visto come cattivo, come una cosa normale. Ah, perché tanto non si può fare altrimenti. Ma chi ha ridotto Libia in quelle condizioni? Quando perlomeno prima ci avevano una vita abbastanza accettabile, adesso c'è il coprifuoco tutto il giorno. Ammazzano mille o più libici al giorno. Mettono gli integralisti bombe nelle scuole negli asili nido perché non vogliono che la gente si istruisca devono leggere soltanto il corano tutto il giorno e come dicono loro interpretarlo come vogliono loro e poi avere la barba larga le donne con il eh, velo fino ai piedi e che non leggere i giornali non leggere nulla libri banditi solo il corano ecco a quello l'intervenzionismo per salvarli da che da figlia ridotto che si può fare nel futuro la vedo brutta perché ancora non è iniziato e hanno detto che la guerra al terrorismo può richiedere vent'anni questo mi fa venire in mente che prima dell'11 settembre 2001 un certo george walker bush Jr. aveva detto che c'erano degli stati canaglia e aveva elencato libia iraq siria iran russia cina corea del nord e non so se qualche altro stato eh, sempre della penisola arabica e dell'africa e magari eh, chissà oggigiorno attualizzano la lista con Venezuela, e che combatterli avrebbe richiesto una guerra di vent'anni naturalmente c'è stato l'11 settembre invece di attaccare Arabia Saudita visto che gli attentatori che c'erano negli aerei suppostamente erano eh, 9 o 10 di 13 di Arabia Saudita ed erano eh, suppostamente appartenenti a cellule integraliste wahhabite Invece di attaccare gli alleati o di pretendere agli alleati delle investigazioni non hanno fatto nulla, di ciò sono andati a bombardare l'Afghanistan, che era anche fra gli stati canaglia che non ho enunciato prima, eh, Libia, Iraq, Iran, Siria, eh, Russia, Cina, Corea del Nord, Afghanistan. Eh, poi non so se eh, Somalia e qual qualche un altro sono andati a bombardare Afghanistan che non c'ha wahhabismo chiaro no e poi sono andati a bombardare eh, l'Iraq subito dopo nel 2003 perché anche in Iraq non c'è il wahhabismo infatti gli integralisti islamici che Saddam Hussein impiccava erano tutti wahhabiti che venivano dal paese limite della penisola arabica limitrofe o magari di origine eh, integralisti di origine iraniana però non erano iracheni, beh sono andati a bombardare e da lì cosa della storia soprattutto da quando ammazzano saddam hussein gli ex soldati i generali ufficiali di saddam hussein iniziano a fare delle forze e allearsi e lì tutto converge i terroristi eh, di saddam hussein che stavano anche contro quelli di bin laden e i terroristi wahhabiti che stavano contro eh, gli integralisti iraniani eh, i terroristi di bin laden eh, si sono tutti messi d'accordo si sono tutti alleati dopo essersi combattuti all'inizio e quindi hanno fatto una grande coalizione e questa grande coalizione nei campi di concentramento dove chiudevano chiudevano i prigionieri l'esercito nord americano si è iniziata a denominare daesh e poi alla fine questo gruppo terrorista che governa vaste regioni di siria e di iraq si è arrivato a chiamare isi o isis islamic state E quindi questo per farvi vedere il futuro è incerto perché bisognerebbe ricostruire quegli stati per garantire l'ordine, ma la ricostruzione deve essere interna. Siccome il concetto di democrazia è molto labile nelle regioni interessate, Libia, Iraq e Siria, e antepongono un'obbedienza etnica e regionale, linguistica e religiosa, a una obbedienza territoriale, cioè non si sentono tanto parte dello stesso Stato come della stessa comunità. È difficile che vivano la, la democrazia di uno Stato occidentale come noi. Gli equilibri che c'erano, anche se non erano democratici, garantivano stabilità. Adesso che abbiamo tolto quei governi, abbiamo distrutto lo Stato ricostruirlo non deve essere ricostruire uno stato no, alla immagine e somiglianza di uno stato occidentale ma ricostruirlo secondo eh, il concetto che hanno le persone del luogo di stato e, e sarà molto difficile perché per ricostruire lo stato siriano dovrebbero ritornare in siria molti di quelli che se ne sono scappati già da più di cinque anni per effetto di questi atti di terrorismo e di questa guerriglia interna che si è provocato con le primavere arabe ma questo sarà molto difficile adesso lo spazio colmato eh, lo spazio creato da tutta quella selvaggia emigrazione di fuggiaschi a, a misura che si ristabilirà lo stato siriano potrà essere riempito orde di altri disperati che andranno a immigrare in siria per trovare occasioni di lavoro quindi eh, quando si riuscirà a pacificare siria in realtà la popolazione non sarà più la stessa sarà non sarà più la stessa sarà eterogenea cioè diversa da quella originale con molte persone che saranno originarie di altri luoghi quindi sarà più difficile ricostruire uno stato perché eh, ci, ci sarà una popolazione molto diversa e anche la stessa esperienza de, della fuga dell'esodo dalla guerra eh, segnerà a tutti. Quindi non so, però, le ricostruzioni di Siria, Libia e Iraq devono venire da dentro, non esportando modelli con la forza o con le buone. Non funzionerà, ci saranno sempre insoddisfatti e nessuno accetterà. Nuovo stato sorto dalle macerie finché non si ricostruiscono quegli stati non ci sarà più nessuno a controllare il territorio perché non basta andare lì a lanciare bombe, come faceva Gheddafi, che faceva incarcerare tutte le cellule eh, terroriste nel suo stato. Quindi il futuro è incerto. Forse è vero, ci saranno vent'anni di questa guerra del terrore. Che come ha detto. Papa Francesco in realtà è già iniziata la terza guerra mondiale soltanto che si combatte per settori sempre che la terza guerra mondiale non sia stata la guerra fredda e questa è la quarta guerra mondiale allora la quarta guerra mondiale si combatte per settori diversi si distrugge prima qua si ricostruisce prima là eh, si riaggiusta qua si ricostruisce là si distrugge qua soltanto che ogni tanto bisogna ricordarsi che se si vuole essere apprendisti stregoni, come in Topolino, eh, uno può perdere il controllo di tutto. Finanziare i terroristi per andare contro Bashar al-Assad, contro Gheddafi e contro, d'altra parte, lo hanno detto fonti nostre in Italia che noi andavamo a allenare. Eh, istruire persone a combattere il terrorismo in questi paesi e poi eh, queste persone una volta che erano allenati che erano soldati che erano truppe militari e paramilitari ci voltavano le spalle e ci venivano contro si alleavano molti si sono alleati con il Daesh con l'Isis e con Al-Qaeda dopo aver ricevuto una ferrea disciplinata istruzione militare dagli occidentali incluso dagli istruttori italiani e quindi sapendo arti marziali sapendo sparare sapendo fare attentati contro il nemico decidevano che il nemico doveva essere l'occidentale soprattutto perché bin laden o il capo dell'isis pagano molto di più e poi perché noi anche se andiamo a aiutarli a sconfiggere il terrorismo e a ripristinare uno dei nostri più grandi valori la democrazia siamo sempre stranieri in terra straniera alla fine è meglio un buon dittatore del luogo che uno straniero a portare democrazia loro decidono di avere una dittatura e ci combattono dopo essersi fatti istruire a tale proposito e quindi non so di errori ne abbiamo fatti tanti è come dire questi sono dei pensieri che ho Li ho voluti ampliare meglio perché ho visto che mi avete seguito in molti nell'ultimo video è un video che ho fatto uscendo di casa al volo con un cellulare il nokia Asia 302 che ha una filmatrice di 3,2 megapixel adesso ho voluto impiegare questa filmatrice che erano messi che non usavo Beh, eh, come dire, il futuro è molto incerto, eh, appena comincia tutto questo, perché questa mattina, a qualche giorno, tre o quattro giorni degli attentati di Parigi, chiudono in Danimarca un aeroporto e adesso fa più terrore una chiamata anonima di bomba che avverte di una minaccia di bomba, piuttosto che addirittura una bomba vera. Poi si sono arrestate persone in Germania, in Olanda, che volevano mettere bombe in uno stadio, in un aereo, in un aeroporto, in Germania credo, in Olanda la partita di calcio, probabilmente chiuderanno tutti gli stadi perché basta una minaccia di bomba per farlo svuotare e non si gioca la partita. Allora preventivamente niente calcio. Tutto questo perché si è voluti intervenire in zone del mondo dove non si voleva o non si poteva interpretare la politica. Perché da fuori si vedeva che uccidevano persone e certo eh, si è andati direttamente a bombardare il paese con il pretesto che si uccidevano persone. Poi si è scoperto che le persone che Gheddafi uccideva erano tutti integralisti islamici addestrati in campi guerriglieri a uccidere e anche a farsi saltare in aria. E quindi, eh, come dire, paradossalmente noi abbiamo voluto salvare quei paesi quei dittatori che d'affin saddam hussein Mubarak che si perpetuava con elezioni bulgare dove vinceva sempre al 90 per cento ed anche bashar al assad abbiamo voluto salvare quei paesi da quei dittatori ma quei dittatori in realtà ci salvavano magari senza volerlo a noi perché uccidevano gli integralisti islamici lo facevano per difendersi loro stessi perché gli integralisti islamici volevano anche uccidere loro. Vabbè. E poi c'è anche da dire che invece non si fa niente, né mane bu, né bu, né niente, contro le monarchie della penisola araba o arabica, Arabia Saudita, Yemen, Oman, eccetera, che loro si pensa ci abbiano de, degli elementi eh, che finanziano il terrorismo islamico soprattutto di matrice wahhabita a loro non gli si esige che arrestino queste persone che confischino il denaro non gli si dice nulla e a Gheddafi perché uccideva gli integralisti islamici lo si bombarda e lo si fa uccidere dagli integralisti islamici finanziati magari da si dice anche Turchia la penisola arabica gli stati e le monarchie della penisola arabica e quindi che si è visto dal di fuori come se un marziano vedesse tutto è come se si è fatto il possibile per fomentare il terrorismo contro lo stesso occidente ce li siamo messi noi contro perché perché là dove li reprimevano si ha distrutto lo stato là dove li si incoraggiano e li si foraggiano li si finanziano non si interviene a pretendere delle politiche serie antiterroriste magari a fare dei patti bilaterali con l'arabia saudita con il kuwait addirittura la turchia finanzierebbe in chiave anti curda l'isis e quindi a quei stati che sono alleati nostri non si dice che sono dittature che non si vota il caso dell'arabia saudita degli emirati arabi che la donna è, è, è soppressa con il velo e tutte queste cose qua però se succede eh, in afghanistan sono tutte cose che ti ripetono fino a che tu accetti l'idea che bisogna andare a bombardare afghanistan perché lì soggiornava bin laden eh, capito che è incredibile in Afghanistan non sono wahhabiti, Bin Laden era wahhabita. Bin Laden era arabo, Bin Laden ci aveva molti in Al Qaeda che erano arabi o erano del Maghreb, estranei come, come popolazione, etnia e addirittura confessione religiosa. Ai pashtun afghani. Un altro idioma, un'altra religione, tutto diverso. Mentalità e lo ospitavano perché Bin Laden ci aveva denaro e lo rifugiavano. Non so fino a che punto facesse politica attiva in Afghanistan, però ne hanno visto la connivenza: hanno bombardato Afghanistan. Addirittura si sono inventati una connivenza con Saddam Hussein, che lui, quelli di Al Qaeda, li facevano piccare perché erano wahhabiti. Vabbè, mi sto dilungando troppo poi con la filmatrice faccio un video molto pesante allora vi ringrazio a tutte e tutti di seguirmi ciao spero di non dover parlare più di argomenti così tristi farò qualche video sui libri sempre che voi mi, potia, mi possiate comunicare quali libri vi piacciono adesso vi lascio se no il video viene troppo pesante o se no io inizio a parlare delle stesse cose in un altro video magari cercheremo di seguire questi sviluppi spero per il meglio spero che si sarà risolto il problema anche se sono molto scettico ciao dal vostro santo mi raccomando non mancate di seguirmi e diffondete i miei video fra i vostri contatti se vi piacciono aiutate youtube a pagarmi prima o poi 100 dollari ciao